Siamo al Salone del Libro, siamo davanti allo stand della Camera di Commercio è appena uscito, non da questo stand, dalla Sala Magenta dove ha presentato come relatore un glossario prodotto dall'Intesa San Paolo e abbiamo qui con noi Andrea Beni, appunto uno dei relatori è un disability manager e la cosa fondamentale è quello che ci spiegherà come ci si deve rivolgere perché esistono delle parole, chiaramente delle parole corrette, specialmente da utilizzare da noi dai media per quando ci si rivolge quando ci si riferisce a persone con disabilità. Andrea Beh, è un privilegio poter raccontare quello che è appena avvenuto oggi al suono del libro perché questo documento raccoglie un po' una serie di riflessioni su come è corretto comunicare il mondo della limitazione motoria, sensoriale e cognitiva eh, in un panorama che è in continuo cambiamento, così come lo sono le parole. Eh, da collega di Intesa San Paolo sono ovviamente orgoglioso che questo avvenga all'interno di una comunità fatta da 90.000 persone, quindi persone che comunicano tra di esse e che comunicano con un pubblico che è quello dei milioni di clienti che si rivolgono quotidianamente alla banca. Quindi parlare correttamente significa diffondere correttamente un nuovo modo di comunicare. Poi da persona umana sono, essere, sono contento di questo elemento perché vivendo su me stesso una limitazione motoria ho potuto constatare in questi 40 anni di vita come si è cambiato il modo di porci eh, all'interno di questo contesto. Quindi è un'evoluzione, è in continuo cambiamento. Il primo elemento di diffusione è quello legato chiaramente ai media che tutti i giorni hanno a che fare con tutta la popolazione, ma da qui scaricandolo attraverso il sito di gruppo Intesa San Paolo è possibile poi chiaramente diffondere questa cultura a tutta la popolazione. Eh, questo è molto importante. Questo glossario che voi vedete qua in carta, che è qui inquadrato, in effetti può essere scaricato tranquillamente collegandosi. Con il sito di Intesa San Paolo ci sarà una, una zona, un reparto dove il glossario sarà chiaramente eh, indicato e voi lo potete scaricare gratuitamente. Questo è molto importante perché eh, siamo nell'epoca della comunicazione, siamo nell'epoca in cui le parole hanno sempre più un peso, hanno sempre più un valore e avendo un valore sempre maggiore è necessario saperle utilizzare e sapere quali sono correttamente. Esatto, sono in continuo movimento, cambiano, si evolvono e ci permettono di vivere in un contesto in cui viviamo anche un po' il tema del, del confine, no? quindi il confine dettato da quello che è eh, la tolleranza, la dignità rispetto alla limitazione e anche dalla parte opposta a questa epopea un po' suggerita magari anche dai, dai social dell'eroe e del guerriero. Ecco in mezzo si incastra il modo corretto con cui porsi verso le persone senza creare mai un elemento di inadeguatezza. Le parole giuste, il glossario prodotto da Intesa San Paolo, ci aveva presentato Andrea De Beni dal Salone, grazie. Grazie a tutti e buona lettura.